io sono Anastasia sto facendo una sorpresa la Vanessa e la mamma che sono su e adesso vedete che sto mettendo l'ultima pallina ho già fatto l'albero di Natale tutta la sola la mamma lo voleva fare con me guardate che bello mancano solo i cioccolatini adesso li voglio appendere con la mamma poi amici come state? siete contenti che sta un po' a Natale? sono contentissima un po' arriva Natale, dopo tutti i regalini, però adesso andiamo a vedere la mamma cosa fa. Venite con me! Mamma? Ah, ciao Anastasia, amore, hai ragione, ti avevo promesso che ti avrei fatto una sorpresa e che insieme avremmo fatto una cosa bellissima, però Ani, dammi ancora soltanto un minuto che sistemo le camere e arrivo subito da te, va bene? Un secondo cosa c'è perché tutta questa fretta va bene andiamo Anastasia sei stata veramente brava mi devi spiegare come hai fatto a fare l'albero di Natale da sola? Ho preso catale, ho preso Ho messo tutta la sella, poi ho messo le palline, la sella e ho finito! Ma sei stata velocissima, secondo me ti ha aiutato lo spirito di Natale, ma quanto sei contenta! Tra poco è Natale, bambini, manca veramente pochissimo! Sì, è vero! Mi c'è Babbo Natale! Eccola! Ciao! Cosa? Sopra... Guarda! Cosa? Ma i cioccolatini da appendere sull'albero, sì, che sì, belli! Sì. Appendiamoli, certo. Prima Babbo Natale va bene. Babbo Natale non ha il gancetto per essere appeso, però si può tranquillamente ecco. appoggiare così. Eccolo Adesso, qua, non ciao. Non si può toccare più Babbo Natale, se no cade per terra e si è. Eh, sì, eh, infatti, ma qui cosa abbiamo? Abbiamo ah. tantissimi cioccolatini, alcuni sì. hanno il gancetto per essere appesi, altri no. Ehi ehi ehi ehi, qui aperto eh, magari la carta mm. sia un pochino rosa, mm. non importa, amore. Mm, okay, guarda, no. lo stesso colore dei tuoi pantaloni, colore Grinch. Mm, Grinch. Mm. Grinch, Grinch, Grinch. Mm. Speriamo mm. che il Grinch quest'anno si comporti bene, non faccia il eh, monello. sì, eh, me l'ha già detto. Me la già detto. <ride> <ride> Appendiamo? sei capace a fare il nodino, amore? Eh, sì, lo so fare però un po' piano, amore. Proviamo. Bravissima, amore wow adesso li appendiamo tutti tutti senti anastasia ascoltami un secondo uh -huh. guarda che tra poco dobbiamo andare a prendere vanessa perché esce ah, da scuola ah, e le facciamo una sorpresa bellissima oggi lei non si aspetta assolutamente di trovare l'albero di natale bambini ma voi siete contenti che arriva il natale è la festa più bella che ci sia per voi bambini soprattutto perché ricevete tanti doni tanto amore da parte dei vostri genitori e tanti tanti tanti regali e poi mi raccomando bambini ricordatevi di preparare il bicchiere di latte con i biscottini. Con la e la carota per chi per la renna di Babbo Natale. Per la di Babbo Natale, poverina, perché altrimenti poi non ha più le forze per viaggiare e portare tutti mm -hmm. i regalini che deve portare. Perché? Ma quanto siamo felici che arriva il Natale! Sì! Ma sai perché io ho già fatto i 9 anni e ho fatto 5 anni? È vero! Eh sì! E stanno anche dondolando tanti denti. Eh sì! Ad Adesso... Anastasia stanno già dondolando due mm -hmm. o tre dentini. Famiglia! Adesso prendiamo questo Babbo Natale. Dai! Sulla campanella, così quando sarà mezzanotte, la campanella suonerà e Babbo Natale ci porterà i regali. Ok, abbiamo messo i cioccolatini. Guardate. Sì. Abbiamo messo tutti Adesso... i cioccolatini sparsi un po' qua e là. Guardate e quelli senza bello. gancetto li abbiamo no, appoggiati. Però... Eh, non fa niente! Accendiamo le lucine! Eh? Accendiamo le lucine. Proviamo ad eh? accenderlo? Io lo faccio! Sei pronta? Dove sei? <ride> Ma dove vai? Eh, eh. Guarda che ti riempi di neve! Guarda che quando esci da lì sei tutta piena di neve! Fallo fare a me! Anastasia! L'hai presa? Wow! è incastrata. Ma non è incastrata. Ti sei incastrata. incastrata. Adesso rimani lì tutto il Natale. Non è vero. Non è non è sei incastrata. tutta piena di neve. <ride> Lo sapevo. È vero. È sì. Tutto a posto? Sei Attacco le lucine. E attaccale. Anastasia non demorde e si è infilata dentro l'altra, l'albero e il divano per attaccare le lucine ma lei non ce la farà eccola lì siete pronti a vedere un'anastasia vecchietta al suo rientro? tutta piena di neve? vediamo se ce la fai non sei a posto guardala ha picchiato anche la testa quindi posso farlo io? non hai ancora finito? i tuoi capelli si sono impigliati nell'albero non la trovi? hai trovato un cioccolatino però benissimo adesso non lo mangia. come immaginavo alla fine l'attacco io L'intensità eh, delle luci, sì, vero? Ani vuoi, vuoi provare? Quello, farlo dai. Ormai, oh. che bello! Il nostro vediamo sì, un detto? po'. Si cambia, ecco. Vedi, uh, guarda quante luci da qua sotto, eccolo. Vedi, sì. spegni la luce. Ani, eccolo. Che meraviglia, 1 2 3 giro, giro, tondo. Mm. Anastasia con tutta la neve sui capelli. Allora amore ascoltami bene, dobbiamo andare a prendere Vanessa, è tardissimo. Tra poco esce da scuola, mi raccomando non dirle niente. Tutto. D'accordo? Tutto. Ci vediamo tra poco con Vanessa. Okay. Ciao. Ciao. ci diciamo è arrivato il Natale lo festa che io odio tutti i bambini sono contenti io no io odio il Natale dei bambini io ci odio questo l'amore di Natale queste bambole le sete tu sei bruttissima <ride> e poi cosa ho so visto? ci sono i cioccolatini su questo più bello questo <ride> è mio stesso calore ah. è lui che il babbo natale quello che piace tanto ai bambini perché porta i regali ma lo sai che Dio uh, mi faccio fare io adesso! Ti strappo via tutto! Ti strappo tutto! Ti strappo tutto, tutto! Brutto! Non riesco a tirarti! Metti a giaia! Dio! Brutto! Oggi oh, cioccolato di me! Dio! Dio! Dio! Dio! Dio! Dio! Sento delle voci, stanno tornando le bambine malefiche a casa, ma tornerò, tornerò, non è finita qui, è solo l'inizio. <ride>